a tutti sono Candide e benvenuti anche oggi sul mio canale in questo video voglio realizzare una decorazione pasquale voglio decorare questo uovo di polistirolo ma come vi avevo promesso e come mi avete chiesto eh, voglio eh, decorarlo con la tecnica del patchwork senza, senza ago e non lo decorerò tutto con questa tecnica voglio fare una tecnica mista perché eh, voglio vedere un po' l'effetto di quello che è. Che ho in mente, cioè non so se verrà quello che ho in mente, ma spero di sì. <ride> e, quindi vi farò vedere, diciamo, due tecniche insieme. Perché farò una parte di uovo con la tecnica del patchwork senza fili, e l'altra parte con la tecnica del decoupage. Voglio un po' vedere se mischiando le, le due tecniche, le due tecniche viene fuori qualcosa di, di carino. Allora, come prima cosa devo, ho, ho già passato della carta vetro sottile sull'uovo per, per levigare un po' il polistirolo, ma come prima cosa bisogna eh, dare una base, devo dare una base di bianco. Allora, considerando che nella parte sotto farò, eh, utilizzerò i nastri, vado a eh, praticamente passare il mio acrilico bianco solo sulla parte superiore dell'uovo, che sarà quella dove poi andrò ad effettuare il decoupage. Quindi velocemente vado a così a passare l'acrilico, lo faccio subito così, dopo l'uovo è pronto per, per essere decorato completamente, ok quindi decoriamo fino, diciamo, a oltre metà uovo, così. Okay. Bon, direi che può bastare adesso. È finito l'ultimo pochino di bianco così non va sprecato, come dico sempre. Ok, adesso vado ad asciugare e comincio con il resto della decorazione. Ho asciugato con il fondo il mio uovo. Adesso vado a preparare. Il nastro per la decorazione allora eh, premetto potreste anche allora io utilizzo del nastro perché così visto che mi serve giallo io ho del nastro giallo va bene potreste anche utilizzare della stoffina l'importante è che sia sottile allora faccio il segno del primo del primo taglio praticamente ora vi spiego eh. io devo andare a fare eccoci andare a creare dei rettangolini per fare questo lavoro qua quindi mi sono fatta al primo il riferimento è questo quindi piego così giusto a metà il mio fiocchettino e poi vedete faccio proprio questo triangolo creo questo triangolo così che è quello che mi serve per realizzare la decorazione adesso giro e vado a tagliare in questo modo ok questa è la lunghezza che mi serve adesso visto che ho la lunghezza di riferimento vado a tagliare un po di pezzi non so quanti me ne serviranno io adesso ne taglio un po poi se mi servono gli altri andrò a continuerò a tagliarli quindi ne taglio un po e cominciamo allora nel frattempo che taglio questi nastri volevo eh, approfittarne per ringraziare tantissimo le persone che si sono abbonate al mio canale perché veramente eh, insomma è un piacere per me spero che siano contente dei video che sto proponendo che vi ricordo sono dei video in cui faccio vedere delle come realizzare delle decorazioni veloci insomma sono dei video un po diversi da quelli che trovate sul mio canale eh, però penso che siano insomma mi sembra che siano dei video che stanno piacendo e, e quindi cercherò di continuare su questa strada e poi vediamo se se, se c'è necessità cambierò tipo di video comunque insomma ci penserò man mano che, che vado avanti visto che questa cosa è appena iniziata e me la sto boh, ho pensato di fare in questo modo e poi vedremo se continuare così o se cambiare qualcosa comunque grazie grazie grazie alle persone che mi si sono già abbonate e che mi hanno dato questo, questa fiducia veramente importantissimo per me a parte il supporto economico che è sempre importante perché comunque come avevo detto nel video di presentazione dell'abbonamento eh, per me eh, che compro i materiali e faccio i video insomma è un, è, un, è un motivo in più per continuare e anche una, una, uno stimolo in più e poi comunque sono veramente contenta di fare questo tipo di video che, che, che, non, che non facevo insomma sul mio canale perché è un po' dedicato ad altre cose. Quindi così posso anche far vedere la preparazione di, di alcune cosine che, che faccio. Allora, eh, io intanto ho tagliato questi pezzettini. Poi vediamo se, se non sono sufficienti ne vado a tagliare degli altri. Eh, allora, io utilizzerò questi spilli. Sono degli spilli corti che si usano apposta per fare questa, questa tecnica eh, però eh, come vedete io farò solo una piccola parte anche per quello perché magari voi non avete sicuramente eh, magari non avendo mai fatto questa tecnica non avete questi spilli quindi potete utilizzare anche gli spilli che, che avete gli spilli classici che avete insomma io utilizzerò questi visto che a suo tempo avevo fatto questo lavoro eh, me li ritrovo e quindi li utilizzo allora partiamo con fissare al centro del mio uovo in questo modo il primo rettangolo questo mi serve per chiudere la parte proprio del fondo quindi metto i miei quattro spillini in questo modo qua ok vedete che anche se eh, se avete appunto degli spilli più lunghi non non è un problema diciamo che il fatto di avere degli spilli corti è più comodo anche perché eh, insomma si fa più in fretta perché non necessita lo spillo lungo per tenere del nastro però non importa allora come vi ho detto prima quello che noi dobbiamo realizzare in questo caso non è nient'altro che questo triangolino fatto così ora puntiamo al centro in questo modo con la punta e andiamo a fissare nei quattro angoli il mio nastro, in questo modo qui. Prendiamo il laterale, chiudiamo la parte centrale e facciamo lo stesso dall'altro lato. È una cosa molto veloce, faccio più fatica io adesso che sto cercando di tenere l'uovo vicino vicino alla telecamera per farvi vedere, ma vi assicuro che è una cosa semplicissima. Quindi in questo modo qua vi faccio vedere, partiamo, allora chiudo il nuovo, faccio, creo un nuovo triangolino così, ok, aspettate, il nastro che mi scivola un po', ok, e vado dalla parte opposta, così riusciamo a fare cose proprio simmetriche quindi ho puntato il vertice del mio triangolo e adesso vado anche qui a puntare gli spilli per bloccare i quattro lati del del nastro ok quindi siamo in questa situazione qua. Ora, il metodo è sempre lo stesso, eh? quindi è una cosa semplice, semplice, semplice e anche veloce, vi assicuro. Che ci va più tempo così a spiegarlo che poi a farlo. Questa è una delle, delle diverse, delle, ci sono diverse tecniche di, di, di patchwork senza senza ago. Questa è una, è una delle, delle varie tecniche quindi puntiamo vedete che ho sovrapposto gli angoli del nastro così adesso capirete perché puntiamo con gli altri due ok così e adesso andiamo a mettere il quarto e l'ultimo sulla punta del nostro uovo così ok puntiamo qui bene al centro come vedete che così la punta è perfetta e vado a bloccare Gli ultimi due, io devo dire che con queste, con le varie tecniche che ci sono di questa del patchwork senza fili, ho fatto delle cose a suo tempo veramente, veramente carine. È stato un periodo in cui insomma avevo voglia di cambiare e ho fatto questo. Allora, vedete che praticamente io ho messo eh, la parte del nastro sotto proprio per, perché in questo modo il mio uovo rimane perfettamente finito ora cosa bisogna fare e poi la tecnica è sempre la stessa facciamo il nostro triangolino così ok così e lo andiamo a puntare guardate in modo da coprire l'angolo in questo modo qui Ed in questo modo dobbiamo semplicemente riempire tutto il nostro uovo. Vedete che ho finito, sono arrivata al punto in cui voglio stoppare il mio, la mia decorazione con i nastri, però mi trovo in questa situazione qua: che ho questi, questi puntini, questi spilli che si vedono. Quindi cosa vado a fare? Vado a mettere ancora quattro nastri, in modo da portare tutto in linea e allo stesso livello. Adesso è più facile, vi faccio vedere se io lo metterò. Qua in questo modo, vedete, in modo da coprire i due spilli e portare allo stesso livello, diciamo, tutti tutti i miei nastrini, così. Ok, quindi andrò a metterlo solo, andrò a mettere il nastro di chiusura solo dove si vedono gli spilli, quindi uno si sì e uno no praticamente dovrebbero essere ancora, ancora tre nastrini da inserire andiamo a metterlo così in modo da mantenere questa linea dritta terminato ok guardate un po' l'effetto allora nulla vieta di continuare l'uovo e finirlo in questo modo vi assicuro che viene comunque carino io però voglio provare a fare un mix di tecniche e vedere un po' quello che viene fuori ora per decorare la parte superiore dell'uovo vado a strappare questa carta di riso con dei piccoli con dei piccoli disegni che sono quelli che servono appunto quando si vogliono decorare degli oggetti piccoli tipo queste uova di polistirolo vado a strappare strappare perché se voi non strappate la carta nel momento in cui la incollate come dico ogni volta si vedono i segni di dove finisce la carta e inizia il supporto se invece voi la strappate questo non succede il, il, la carta si amalgama molto meglio con il supporto quindi direi che prendo questo e aspettate che devo provare e dietro potremmo mettere oh sì, e dietro mettiamo anche questo così decoriamo anche un po' la parte la parte esterna allora faccio dei piccoli strappo ancora un po' nei i bordi perché non voglio che così adesso do dei tagliettini qua sul sugli spigoli in modo che poi prenda la quando prende la curvatura dell'uovo non si piega ok direi che così ci siamo e andiamo ad incollare quindi metto un po di colla qui sul supporto dell'uovo perché questa è carta di riso quindi non è tovagliolo, che è sottile sottile, è leggermente più spessa, quindi preferisco mettere la colla anche sotto, fosse, stata, fosse stato il tovagliolo bastava la colla nella parte sopra, ma quando è carta di riso è meglio mettere la colla anche nella parte posteriore, così almeno aderisce meglio. E vado ad incollare in questo modo qua, così. Metto bene un po' di colla in modo che aderisca bene e vado ad incollare sia questo particolare che diciamo dalla parte opposta qui così anche questo mettiamo di nuovo la colla sotto in questo modo e andiamo eccoci ad incollare passo tutto così rimane anche più uniforme e adesso vado ad asciugare un momentino col fond prima di procedere con le decorazioni ora che ho asciugato col fond la mia carta di riso voglio prendo del torroncino visto che ci sono appunto che è un colore molto simile questo marroncino chiaro chiaro chiaro e vado un attimino a decorare leggermente tutto intorno al, al, alla carta allora bagno la mia spugnetta scarico bene bene perché voglio che sia una cosa molto leggera così vedete vado proprio a picchiettare ma in maniera leggera leggera tutto intorno così deve essere proprio una cosa non mi sono accorta che ero troppo sotto Sotto la telecamera, ok. Quindi, così è proprio una cosa minima. Pulisco bene il tampone e vado adesso a premere un po' di più. Ma praticamente quel tampone è praticamente quasi pulito. Così. In questo modo sono andata a togliere il bianco netto che c'era sul mio uovo ma senza esagerare guardate un po vedete che è appena appena così ok a questo punto asciugo ancora un attimino perché prima di passare ai nastri voglio fare ancora un'operazione ora con questo timbro vedete io uso questo perché questo ma voi potete usare quello che avete e sempre con lo stesso colore quindi senza cambiare tonalità perché voglio che venga una cosa colore su colore vado a sporcare un po il mio timbro e vado a fare leggermente solo delle, ecco, così delle picchiettate un po in giro qua e là ma senza guardate vedete che si che si intravedono solamente diciamo solo nei punti un pochino più che sono rimasti più bianchi niente di che così mm, no direi che può anche bastare così ok così l'ho ulteriormente appena appena appena decorato allora adesso voglio, vediamo un po' se ho un nastro qui che può andare bene eh, dunque, questo sottile si copre, Sì, questo è sufficiente perché è della larghezza giusta quindi vado a coprire i miei spilli con il nastro in questo modo ok quindi colla potrei anche attaccarvi con gli spilli visto che ho usato finora gli spilli ma preferisco che, che non si veda che non si vedano quindi metto la colla quindi partiamo da qui Mi ne ho messa troppo no. no, no, no no no facciamo così poi vado a mettere la colla cercate di essere precisi con la colla in modo che non fuoriesca io non sono stata molto precisa vediamo di recuperare ok così questa colla fa presa abbastanza in fretta quindi dovrei avere problemi ok adesso ci occupiamo semplicemente di creare la decorazione per eventualmente appenderla e facciamo direi un piccolo fiocchettino ho puntato un attimo qua così almeno rimane un po' fermo in alto adesso allora con del nastrino sottile avorio intanto vado a creare L'eventuale filo per legarlo e in questo caso viene comodissimo utilizzare gli spilli visto che che l'uovo è di polistirolo quindi lo centriamo e lo blocchiamo in questo modo qua così magari giusto per sicurezza ne metto anche un altro ok il nostro e il nostro filo è piazzato ora volevo sempre con questo magari creare delle piccole dei piccoli motivi facciamo così va taglio così dei piccolini e con gli spilli lo vado sempre a puntare al centro in questo modo qua si possono girare un po' come si vuole in questo modo qui ok lo lasciamo così e poi voglio fare un fiocchettino da puntare sempre qua su in alto ho fatto un fiocchettino con col nastro che ho utilizzato così per decorare la parte sottostante e adesso lo vado anche questo direi che lo punto tranquillamente con gli spilli così rimane ben, ben fermo in questo modo qua mettiamo uno spillo qui e uno spillo dall'altra parte così siamo a posto ok volendo chiaramente si può incollare si può si può attaccare come come si vuole ma ho deciso di utilizzare gli spilli quindi vedete un po' ho fatto una decorazione semplice perché direi che l'uovo è già sufficientemente ricco così spero che questa tecnica di nastri vi sia piaciuta immaginate potete usarla per fare veramente tantissime cose io vi ho dato un'idea così, abbiamo creato un uovo sicuramente un po' diverso da quelli che si, vedono, che si vedono in giro. Mi raccomando fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta la tecnica e se vi è piaciuta questa idea di uovo un po' diverso dal solito. Come vi dico sempre se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E se non siete ancora iscritti al mio canale avete piacere di farlo, iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. Grazie, grazie, grazie di nuovo ai miei abbonati. E detto questo non mi resta che, come al solito, augurare una buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!